Buonasera a tutti i nostri spettatori, io presento, presento, sono la fettata Napoli e faccio, faccio parte, parte di questo progetto, progetto che parte, parte da, da Napoli social, social TV, sì, un percorso, percorso giornalistico che sì, noi, noi abbiamo intitolato un una, una voce fuori, fuori da la la la un eh, la presenza di un'altra notizia curiose o comunque anche importanti, importanti perché, perché, no? perché no. comunque il giornalismo è anche la per, per, per, per, per, per, per mh. non che la parte di un'altra parte di un'altra parte di per parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra di che ti tende a dare, dare voce a chi, a chi voce, voce in un certo qual certo modo attualmente, attualmente non, non ce l'ha. Noi partiamo dalla la la la setta municipalità, municipalità siamo, siamo con una Barra, barra però barra, abbracciamo, come diceva il Presidente, anche se questo percorso, questo percorso vuole arrivare alla città antropolitana, antropolitana attraverso quindi vuole raggiungere Annapoli. Come vedete, stasera abbiamo tanti ospiti di noi e il momento che ci va comunque da traino è lo sport.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 che è stato medaglia d'oro alle ultime europee di nuoto che si sono svolti a, ah, a Madeira, in Portogallo. Portogallo. Ed è tra l'altro detentore del record italiano, sì, sì. 50 rana SP2, sì, sì. col tempo 1.646. Sì, sì, tutto sì. <ride> Quindi comunque tu hai portato nel nostro territorio una medaglia d'oro, che dopo ci farai vedere con sì, sì, sì, sì. Uh, Saluto il collaboratore insieme Buonasera a Buonasera, Buonasera a tutti. Una delle, delle giornalistiche più importanti del territorio Barranzeni. E poi salutiamo eh, il direttore sportivo della società. Buonasera e grazie, grazie, grazie, grazie per l'invito. Allora, io direi di iniziare sicuramente Vincenzo con eh, un grazie, grazie Elisabetta. Elisabetta. E ringraziamo perché ci cioè, hanno fatto l'onore di essere qui. qui. Sicuramente sì. avere tra di noi una sì. media d'oro non è tanto importante quanto a livello sportivo, sportivo perché quello lo conosciamo tutti oggettivamente. È un valore che tutti possono ovviamente riconoscere, ma vogliamo valutare soprattutto l'aspetto umano, quello che Emanuele questo ha prodotto. Uh, le sensazioni vissute in acqua, ne parlavamo prima. ma, no, sì, no, ma sì, Forse sì. adesso, essendo passato un po' di tempo, sei anche più libero, di, no. di più, più lucido nel, nel cercare di tirare fuori quelle che sono state le sensazioni di, quella, di quel momento. Insomma, che cos'è che ha generato? Che sensazioni hai provato, diciamo così, uh, nel fare questa esperienza? Ma sicuramente. È stata un'esperienza bella ed emozionante. Poi io comunque arrivavo a questi campionati e quindi avevo intorno a me uh, tante aspettative che uh, dovevo in qualche modo rispettare e sono, sono contento di avervi pagato la tenuta del loro staff tecnico Ora venturi, che cosa prevedono? Eh, adesso ci stiamo preparando per i campionati assoluti che si terranno 9, 10 e 11 luglio e poi dopo gli assoluti verranno diramate le convocazioni per stabilire la squadra che prenderà parte ai giochi paralimpici di Tokyo. Che ovviamente eh. penso che sia l'obiettivo eh, sì. di, eh, eh, principale diciamo. Io insieme ai miei allenatori stiamo rincorrendo da, da anni, stiamo lavorando per quello e, e di, di, di Torniamo un po' indietro nel tempo, Emanuele, il momento in cui hai sentito l'inno sì. sul podio, te lo ricordi? Che cosa hai provato in quegli attimi? Che cosa hai sentito dentro di te? Eh, Ho provato quello che ti fa provare di veramente forte eh, eh, e se, posso vederlo posso suonare, posso suonare sapendo che il motivo è una cosa che si quando, quando vince l'Italia in generale è sempre una gioia, però poi quando ti rendi conto L'Italia è sul podio, grazie a te è un qualcosa che, che non si può descrivere a parole, lo devi, lo devi vivere. Cioè, io sono tornato tre settimane fa e ad, ad oggi faccio ancora fatica a, ad esprimere quello che ho provato. Manuele, volevo chiederti anche un'altra cosa. Sì. Uh, oggi ti senti la stessa persona? che eri prima di indossare quella medaglia che Lisa ha detto che abbiamo e dopo vogliamo assolutamente sì, sì, vedere e far vedere bene. ai nostri telespettatori. Mm, sì, mi sento, mi sento la stessa persona che, che ero prima, perché la medaglia è, è un valore aggiunto alla persona e all'atleta che ti dà magari una spinta maggiore, però quello che, quello che è importante e anche Mario me lo può dire visto che vive anche lui di sport è sicuramente la, la fame di vittoria e l'umiltà che sono gli ingredienti fondamentali per, per costruire i successi importanti sicuramente avere una medaglia d'oro nel nostro territorio è qualcosa che ci riempie di orgoglio come cittadini come amici insomma, come persone e quello che veramente ci colpisce è anche la, la tua serenità, la tua umiltà uh, questi valori sì. li proponi ai giovani del nostro territorio perché lo sport deve essere anche un riscatto sociale cioè, non tutti possono vincere la medaglia d'oro, però tutti possono comunque impegnarsi nel migliorarsi e cercare di essere delle persone sicuramente migliori anche attraverso uno sport. A qualsiasi esso sia, tu cosa ti senti di dire ai giovani? Ma io ai giovani sento di dire che. Uh, chi pratica sport e chi non pratica sport anche magari chi, chi studia uh, chi, chi si impegna per costruirsi un futuro voglio dire a questi ragazzi che quando fanno qualcosa con passione e, e con impegno devono avere pazienza perché prima o poi i sacrifici vengono sempre ripagati e quindi i risultati arrivano bisogna soltanto avere uh, la pazienza e la determinazione per costruirli nel tempo Allora Vogliamo vederla questa bella medaglia. Eh, la vado a prendere. Vado. <ride> Sicuramente <ride> non è, non è di, diciamo, da tutti essere seduti accanto a, sì. a un medagliato. <ride> <Bravo>. <ride> complimenti Emanuele, complimenti veramente. Grazie. Anche da parte della vostra redazione. Ecco qua Ecco qua ecco, ecco. ecco. Questo è il risultato di anni di sacrificio. Di, di rincorsa di pazienza e di voglia di, di raggiungere l'obiettivo io ci tenevo a dire che e ci tengo a dire che questo per me è stato un successo bello eh, pesante che però per me ha un, ha un peso particolare perché io non ho, mai non ho mai nascosto che per me uh, lo sport che pratico uh, è, uno è stata un'opportunità ed è un'opportunità di, di riscatto insomma quindi volevo a tutti i costi raggiungere qualcosa di importante e esserci riuscito è un qualcosa che, che mi emoziona tremendamente poi mm. Portare una medaglia così bella dopo così tanto tempo ad un quartiere come il nostro, che è quello di Barra, è, è, quella, cosa, è quella cosa in più che, che rende il successo ancora più bello e particolare. Noi come Barra... Sì, ecco, sì. sì. sì. sì. la nostra Europa, visto sì, sì. che il di Napoli ci ha fatto un pochettino rimanere con la mano in bocca, tu invece veramente sei la nostra... Europa. Guarda, medaglia... La mia medaglia con la Champions del Napoli per me che sono il tifoso del Napoli sarebbe stato perfetto però purtroppo i ragazzi hanno la nostra mancato le bacine la nostra oh, Diciamo che noi come, come barresi, come concittadini siamo orgogliosi di questa tua esperienza siamo orgogliosi di queste tue sensazioni, questi tuoi sentimenti e l'augurio più grande ovviamente eh, non è, eh, la, la medaglia sarebbe qualcosa di bellissimo e noi te lo auguriamo con tutto il cuore ma di vivere l'esperienza appunto delle Olimpiadi, Olimpiadi che è un'esperienza che anche umanamente eh, rende Olimpiadi, gli atleti sicuramente i, diversi nel loro cammino professionale e, e per questo per... ti ringraziamo pure per, uh, per questa, lezione, questa lezione non di sport ma di vita che ci hai dato e appunto quella speranza di cui parli, speriamo veramente che... Molti giovani possono avvicinarsi allo sport con semplicità ma con impegno e con la volontà di, di trovare una, una via di uscita a tanti problemi che quotidianamente ci attanagliano. E prima hai dato l'assist, insomma quando abbiamo parlato pure di, di sport accennavi a Mario. Mario, non abbiamo bisogno di sport in questo quartiere, veniamo da un anno e mezzo di vissuto da reclusi e forse la Barresi in questo momento, sentire Ale Barrese per noi diciamo, era, ha un'ambivalenza questo Ale Barrese, però in questo momento lo vogliamo dedicare soprattutto al calcio e sapere un poco dove può arrivare questa Barrese oltre al cammino che ha fatto Sinatora? Allora per me alle Barrese come idea ha veramente un'importanza uh, io sono di Barra quindi Pasquale mi conosce dai tempi del io ero uno scugnizzo di Barra quindi ero, ero quello che dava fastidio a Pasquale all'inizio <ride> della sua carriera uh, diciamo che io sono di Barra e so, so bene il potenziale che ha questo quartiere Ricordo quando a Barra venivano persone da altri, da altri quartieri qui alla, alla struttura del centro est, non solo per fare sport ma anche per, delle, per fare attività extra, terapie, tanti tipi di, di cose che facevano lì al centro est. E mi ricordo che Barra non era ricordata soltanto per que, quei due giorni della festa dei Gigi, ma anche di quello che c'era a Barra, il mercato, per tante situazioni. E se questo riavvicinare le persone a ritornare a Barra tramite lo sport, io, io me lo auguro, anche per questo ne abbiamo investito a Barra, quindi eh, io sono di Barra e vorrei che Barra ritornasse anche tramite lo sport, eh, di nuovo il fiore all'occhiello che era prima. E quindi cioè, Ricordiamo la vittoria con il Vigo, le quenze di un. Eh, Va bene, in effetti aspetto mm. che ce ne lì un poco, forse scaramanticamente non ne parla. perché allora, allora, per la domanda di prima, quando mi hai detto dove può a arrivare la Barrese, uh, la Barrese ricordo che ha vinto mercoledì scorso la partita contro il Vichequenze, quindi approdando ai playoff e nelle migliori 16 uh, di Eccellenza. Da queste migliori 16 ne usciranno due. Uh, naturalmente, siamo lì, uh, siamo in questi 16. A noi può fare solo piacere che la Barrese possa essere tra le migliori due eh, naturalmente questo non è, non è semplice è un qualcosa di, di programmato ma non è semplice eh, noi ci proviamo e siamo lì e vediamo un po' quanto è difficile essere profeta in patria tu prima hai spesso accennato a questa appartenenza sei uno di Barra quanto è, è complicato Uh, riuscire a ottenere dei risultati nel, mh, nella propria terra, insomma avere un seguito un senso di appartenenza aggregazione Allora diciamo, diciamo che quando fai il lavoro che faccio io per me, perché è proprio un vero e proprio lavoro che ti impegna un bel po' di tempo quando fai questo lavoro in un altro quartiere, un quartiere non tuo, fai quelle ore di lavoro che, sono, che vanno dalle 2 alle 5 e quindi poi dopo ritorni a casa ed è finita per me invece a barra inizia da quando mi sveglio finisce quando vado a dormire, perché comunque a barra, soprattutto quando fai bene, ti fermano amici, vogliono chiedere, e per me questo è solo un piacere, solo un piacere. naturalmente se uno cerca sempre di dare il 100% su tutte le cose che facciamo, però perché sei a barra, sei nel tuo quartiere, cerchi di dare il 110%. No, questo no, naturalmente no, non è che può sempre succedere perché comunque degli errori sicuramente si fanno chi non opera non sbaglia però noi proviamo eh, almeno di rimediare agli errori che possiamo commettere sicuramente in modo che non si possano ricapitare in futuro Mario so che tu hai portato con te anche eh, le maglie della, della squadra che di per sé non è tanto il discorso della maglia ma è ciò che all'interno della maglia e raffigurate ciò che rappresenta e chiediamo se, uh, se possono portare le maglie. Intanto mentre uh, le portano, giusto come dicevi tu prima, uh, diciamo uh, le magliette sono state uh, adesso che vado aprire, sono state create per, uh, per un avvicinamento al popolo barrese. All'interno della maglia questa qua rossa, come potete ben vedere è raffigurato un, un giglio che è un giglio e non è una paranza proprio per appartenenza a tutti i barresi la nostra tradizione, la nostra tradizione è... da anni uh, e quindi abbiamo preferito di, di raffigurarlo sulla nostra prima maglia da gara aggiungendo anche la sirena come sai è altro simbolo di barra e rimettendo la corona che all'interno è all raffigurata all'interno dell'entrata di barra quindi abbiamo voluto fare questo sulla nostra maglia per un avvicinamento di tutti i barresi questo qua è eh, naturalmente disegnato studiato eh, direttamente dalla nostra società invece l'altra maglia che sarebbe la seconda questa qua magari è un progetto che potremmo fare l'anno prossimo come abbiamo fatto quest'anno magari eh, nelle scuole tra i bambini lanciare un concorso per sì, disegnare la maglia abbiamo un'idea questa è stata presa da facebook da un, da un disegno di un ragazzo e eccola qua, è raffigurata sulla nostra seconda maglia dove potete vedere che c'è una sirena in basso sempre un altro segno di appartenenza sempre a barba e poi ci sono naturalmente gli sponsor però eh, questo è un progetto che voglio lanciare chi volesse l'anno prossimo, già da adesso portare eh, dei disegni dei progetti sul, sulla nostra pagina può farlo tranquillamente verranno messi lì, verranno esaminati se poi andranno bene come potete vedere sulla bianca verranno poi il messe in disegno sul bello poi sì, sì, beh, sulla maglia. Non è che è solo un disegno, nel, nel disegno noi cerchiamo sempre un'appartenenza al quartiere perché noi facciamo, facciamo calcio a barra soprattutto per le persone barresi, quindi vogliamo che sulle nostre maglie ci sia un po' la pelle di tutti i barresi, perciò fare il, abbiamo il fatto il giglio, cioè abbiamo il fatto la corona, abbiamo fatto la sirena per il significato deve essere impresso ai nostri Buongiorno, giocatori, bella, bella ai nostri giocatori che non sono di barra, perché prendere tutti i barese anche se ne abbiamo qualcuno, ai nostri giocatori che vengono a giocare con la barese l'anno prossimo devono già capire dall'inizio che indossare questa maglia è un privilegio e quindi devono indossarla con amore e con rispetto dove sopra ci sono tutti i barresi, io metterei anche le firme di tutti i barresi qua sopra, non è semplice, però è per far capire a tutti i giocatori che importanza ha giocare qui a barra, per senso è appartenenza. di appartenenza... poi mi aspetto la maglia in settimana, la maglia del nostro campione Emanuele, la maglia no, Va bene, va bene, va bene, anzi lo invitiamo al campo... Bianco, se la bianca allora è blu. Va voi. bene, lo invitiamo a campo sperando la partita che faremo. Ah, eh, no. Noi la prima partita penso che la faremo fuori casa. Stiamo aspettando perché c'è un ricorso in atto, quindi stiamo aspettando il nostro destino, faremo la prima fuori casa e poi se quella riusciamo a passare, vediamo se la seconda riusciamo a farla tra le mura del bucca nostro bucca campo. Bucca. Crepi. In bocca al lupo. Il primo l assessore, l assessore diceva che il Napoli non è arrivato in, in Champions, noi certo ci accorreremo che la barrese arrivasse, eh, però comunque l'augurio più grande è di proseguire su questa strada e su questi ed ottenere eh, soprattutto quei risultati. Ecco, Parlavamo ecco. prima dei giovani, no? Quindi, L'esperienza dello sport vissuta da, da un settore all'altro testimonia che a Barra qualcosa di buono c'è, cioè perché, eh, no, assessore, ci sono, ci sono imprenditori come la famiglia Finizio, sì. che è, è, è il, il presidente, presidente della Barrese. sì. che ha il coraggio di investire qui i in nostri territori, e, e ci sono famiglie che veramente non contano e ci danno gli esempi che i sogni possono diventare realtà. Però la politica deve fare la, loro, la sua parte. Se la politica poi non fa la sua parte tutto diventa più complicato, sia gli imprenditori che, te, che vogliono investire sul territorio e sia le famiglie che non hanno riferimenti né strutture per appoggiarsi, e infatti Emanuele sta a Porto, giusto? Sì, sì, sì, io sono un atleta del, del centro sportivo Vortici e e mi alleno al centro sportivo Portici sotto l'attenta guida di Enzo Allocco e Francesca Allocco che sono anche, anche loro barresi, sì, quindi... anche loro sono di barra. Sono di barra e sono dovuti emigrare a Portici perché eh, purtroppo siamo stati abbandonati su questo territorio, abbiamo strutture chiuse, strutture abbandonate, eh, sia impianti sportivi, anche i parchi e in giardini. Quindi se noi veramente i sindaci fossimo sindaco il futuro sindaco. Il, il prossimo sindaco che verrà a Napoli avrà tanto da fare, tanto da recuperare in questi territori perché noi siamo stati veramente abbandonati, non voglio fare la politica perché non è la serata, anzi è una serata di ottimismo di ripartenza perché abbiamo veramente delle eccellenze qui eh, stasera colgo l'occasione perché mi spoglio un attimo dai panni da assessore, eh, ma vesto quelli dell'ideatore di, di questo format e voglio ringraziare la famiglia eh, Danza il nostro regista Patrizio il nostro redattore eh, Antonio Scala, uomo del popolo, e Nicola De Facciano, che saranno i nostri Bolo, colonne portanti di questo di format, di, di questo progetto, di Bolo, progetto, che vogliamo dare voce, come di, avete detto voi, come conduttori, mm. anzi, faccio il boccaduro verso noi, riguarda che vogliamo dare voce a questi territori, perché dobbiamo mettere la periferia al centro della città, perché se ci sono gli imprenditori, ci sono atleti che hanno veramente voglia, di vendette perché vogliono dire che passa a emigrare a 5 km da, da Napoli, perché noi siamo Napoli, siamo Barma, siamo Napoli, però veniamo sempre spiati di stattare e quindi dobbiamo fare un attimino in mea culpa e dobbiamo veramente lavorare affinché dobbiamo recuperare gli anni perduti. Uh, detto ciò, uh, io colgo l'occasione di questa serata per dire che io farò la mia parte, metterò la mia faccia, il mio impegno, che mi candiderò al Comune, al Consiglio Comunale, dopo l'esperienza della Municipalità, la Municipalità che veramente ha fatto tanto nel suo piccolo, perché se non partono le riforme, la Municipalità non ha senso di stare, perché non abbiamo fondi, non abbiamo mezzi, non abbiamo uomini e non possiamo vincere le battaglie che ci aspettano anche in futuro. Quindi ho fatto i rifumi e decentramento veramente, veramente. E, e tu diciamo, sei, sei, sei diciamo, protagonista anche sul territorio a tirare il giornalismo anche come volontario eh, di una parrocchia importante, no? la nostra parrocchia di Sant'Anno. L'anno scorso abbiamo pulito la villa per portare un'altra volta eh, la nostra festa patronale nella villa, però poi dopodiché. Si se, è se, se ridotto un'altra tolto perché non abbiamo mezzi boom, e buomini Quindi io ringrazio voi e faccio gli bocca a lupo per il futuro. Ah, facciamo anche noi in bocca a loro. Grande imboccamino, oh, oh, grandissimo imboccamino. Sono un oh, animalista rivetuto. No, no, Bene, Mario, siamo dalla parte del lupo. Ma io, <ride> mi, giustamente come diceva prima l'assessore, allora è vero che noi qui io sono, rappresento al massimo diciamo, della, del calcio, nel senso per i grandi, no? non per, per categorie. Uh, diciamo perché io faccio la prima squadra e faccio una juniores, però uh, io ogni anno ho l'obbligo di inserire all'interno della prima squadra devo inserire di, di giovani se io i giovani sarebbe bello che io sempre, prendessi sempre i giovani dalle scuole calcio che sono del territorio, che non sia solo Barra, attenzione perché noi qua siamo Barra San Giovanni Bonicena, attenzione, che non sia sono solo quelle più prossime persone. 10 per... 10 esatto. Perfetto. Che non sia, io faccio esempio, devo prendere a volte un giovane e lo faccio venire da Villa Literno, da Pozzuoli, con i costi pure che comportano Al di là non dei costi, gemel. ma quando poi io qua ho a barra tipo 3-4 scuole calcio, eh, però vedo che a volte queste scuole calcio devono fare un'ora qua, un'ora là, due ore qua diciamo non è che vai a strutturare per bene un ragazzo io sono arrivato alla fine ma il mio obiettivo più importante è che se io riuscissi a prendere un ragazzo da queste scuole calcio quando hanno finito l'età della scuola calcio e riuscissi ad inserirlo nella Barrese significherebbe che io ho tolto qualche ragazzo dalla strada e di farlo continuare il suo sogno anche nelle categorie piccoline perché non è detto chi ne è io auguro tutti di andare in serie A, serie B, e questo è un auguro che io faccio a tutti ma chi non ci riesce può tranquilla, tranquillamente farlo nelle categorie inferiori, promozione ed eccellenza dove oggi c'è la barrese e quindi eh, può continuare a divertirsi, guadagnare poco di meno però può fare anche come un dopo lavoro, però può continuarlo a farlo ma se noi un ragazzo non lo prepariamo perché non ci sono le strutture o perché sono strutture abbandonate a se stesso i ragazzi non cresceranno mai come loro. Come è un giusto connubio, no? pure con la scuola. Dopo la scuola fanno sport, dopo lo sport crescono, possono fare la strada che è non la strada della Barrese e altre tante strade, come poi diceva prima Giusto Emanuele: diceva con pazienza e con un duro lavoro si possono raggiungere gli obiettivi, che siano sportivi e non. Ma se noi, dalla parte nostra, tra virgolette, barrese in questo caso, e della parte dell'associazione, facciamo il nostro piccolo. Anche se riusciamo a salvare cinque ragazzi, abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Mario, scusami, tu hai fatto un discorso molto giusto, però io penso che anche voi come squadra, in un certo qual modo, state facendo qualcosa per il territorio. Perché voi con la partita che avete giocato in casa il 2 giugno, avete riaperto dopo tanto tempo le porte al pubblico. Sì. Quindi c'erano molti ragazzini che sono venuti a seguire la squadra. Quindi anche da questo punto di vista tu pensi che potete essere un punto di accordo e un punto di ritrovo per il ragazzino che anche se non arriva a giocare in prima squadra ma comunque ha quell'interesse e quel piacere di andare a vedere la sua squadra. Allora calcola che noi, il tutto è stato creato soprattutto per questo. E quindi quindi eh, il nostro, la nostra idea, visto che a barra mancavano calcio da questo, da questo livello, attenzione che non è stato fatto prima, a cioè, no, questo livello da, anni mancavano quindi... da, da, da tanti anni, il nostro obiettivo era soprattutto questo, uh, di, di avvicinare i ragazzi del quartiere a una squadra che potesse rapp rappresentarli anche al di fuori della partita e spero che ci riusciamo, poi il Covid giustamente... No... Cioè siamo sperano... stati sfortunati in questo okay, ma comunque il lavoro l'avete fatto però io per i giovani faccio esempio non la prima squadra dove i ragazzi per... vengono rimborsati ma abbiamo sotto la prima squadra c'è la Juniores che sono ragazzi di 15-16 anni che vengono totalmente gratis quindi è un qualcosa che noi vogliamo fare e vogliamo il piacere fare... dello sport per il piacere vogliamo fare un'altra categoria al di sotto della Juniores mm -hmm. totalmente gratis questo è un qualcosa che noi vogliamo fare sì, sì, c'è anche del sociale importante sì sì sì, noi vogliamo fare qualcosa, eh, un qualcosa di completamente naturalmente io come società, come imprenditoriale, presidente Finizio non è che fa tutto questo soprattutto per il piacere naturalmente vuole cres far crescersi un giovane da piccolo anche gratuitamente per poi trovarselo in prima squadra sì ma la Barrese non deve essere una meteora devono essere anche gli aiuti esterni di altre associazioni dal sinergia, sì, perché poi... scusami Mario mi voglio comunque legare a quello che tu stai dicendo Assessore, noi abbiamo due esempi di sport che comunque è dedito al sacrificio la municipalità la stessa municipalità, lei in questo caso rappresenta le istituzioni, che cosa può fare per aiutare Mario e per aiutare Emanuele a continuare su questa strada e a dare al sicuramente grandissime soddisfazioni come ha fatto Emanuele o come fa la tua noi che cosa possiamo fare, il per loro La municipalità, sì. per quello che fa, dobbiamo veramente dire che, non dico che facciamo miracoli perché sì. eh, non voglio diciamo... Non di competenze. Esatto. <ride> E però facciamo tanto lavoro, però a volte questo lavoro viene, sa, sa, viene, viene veramente purtroppo buttato al vento perché non abbiamo, non abbiamo noi. Il, diciamo, Sono talmente tanti i problemi che quello abbiamo, di buono si non fa, non si nota. Non hai i fondi per, per affrontare degli argomenti seri, come la manutenzione stradale, la manutenzione del verde. Noi le a Polizia Municipale perché non abbiamo la forza di mettere i vigili per strada, né a Pari, né a San Giovanni, né a Ponticelli. Abbiamo 20 vigili, quindi su, su un determinato chilometro quadrato, 100.000 chilometri quadrati, è importante perché Pari San Giovanni e Ponticelli fanno 110.000 abitanti. E le emosiniamo eh, una multa per non far rispettare perché camminano motorini sui marciapiedi. Non mi fate dire cose che purtroppo persone, cioè sono esasperate, vogliono una cosa più positiva da noi, però posso dire che il prossimo sindaco di Napoli deve fare, deve fare proprio un patto per le periferie, specialmente per questi quartieri che sono stati abbandonati. Purtroppo l'amministrazione che ci sta lasciando, fortunatamente mancano tre mesi, ha totalmente staccato la spina in questi quartieri, per cinque anni, ma è sotto gli occhi di tutti. Sotto gli occhi di tutti. Bast basti vedere che non c'è nemmeno uno sportello banca a Barra. Quindi, eh, noi eh, per quello che facciamo, siamo l'unica municipalità che è rimasto, è rimasto tre sedi aperte, tre, Barra, San Giovanni e Ponticello, documenti si possono fare da dappertutto, tutti e tre, altri quartieri invece no, hanno dovuto chiudere e concentrare su un unico quartiere, ma noi 110.000 abitanti non li possiamo mortificare così, perché Barra nasce già come in comune, San Giovanni nasce come in comune e Ponticello come un comune assieme, non nasciamo come quartiere noi, come storia, quindi, no, perché non c'è storia, siamo tre realtà culturali, sociali, differenti. Ora sappiamo tutti quanti che la sesta municipalità viene considerata, a parte quella più popolata, una di una delle più popolari. Sì. infatti noi abbiamo, ci troviamo mm. qui, oh, eh, abbiamo stupido. a Astendone, sì. ringrazio sì. la produzione sì. di eventi che ci ha fatto permettere. Facendo decidere Luigi, Luigi Marcaggi che ci ha ospitato stasera qui, ringraziamo Napoli vi porto i saluti del presidente Poggio che Grazie. sta a casa, purtroppo non è potuto venire, però vi posso dire che qua abbiamo del, noi siamo una municipalità con più alta abit intensità abitativa certo. comunale. Questi erano alloggi dovevano essere alloggi provvisori e, e stanno sono qui da anni, sì. più di 20 anni. Sì, e I migliori appartamenti c'è cioè rifiltrazione d'acqua, però non possiamo sopperire alla manutenzione. Perché la municipalità deve, deve andare al Comune di Napoli? Il Comune di Napoli c'è questa famosa società partecipata che si chiama Napoli di servizi, non Napoli servizi. Di servizi, che <ride> non riesce a sopperire questa, questa, continua, questa continua emergenza che purtroppo gli inquilini di questi appartamenti hanno. Quindi c'è veramente tanto da fare per i boscosi. Sì. E prima parlava, eh, Assessore, tu parlavi, scusa, di positività. Se vogliamo quindi abbiamo di positività ma anche però la location. La... Positività non covid. Non no, no, sì, perché noi hai ragione, <ride> parlare di positività di questo periodo, è anche pericoloso, è diciamo. però positività umana, diciamo, okay. eh, chiamiamola così, eh, rappresentata appunto da Emanuele, da Mario, ma anche dalla location dove ci troviamo, perché se vogliamo, appunto prima ho citato insomma, la la missione. Società, questi, questi spazi prima erano abbandonati, cioè. ma è un miracolo che vengano ancora mantenuti così e ci auguriamo che continuino Salutiamo a essere appunto un saluto da parte nostra. Quindi quella positività no Covid di cui abbiamo parlato poco fa, perché se parliamo dei problemi veramente c'è da parlare per ore, però spingiamo questa positività questa positività loro. come una, una luce dall'opposizione. Dobbiamo ripartire da loro, la loro positività dobbiamo fare energia noi e andare veramente, guardare con futuro con, con ottimismo. Però noi la aiuteremo, noi eh, faremo in modo che... Noi facciamo che... la nostra parte. Eh, lo so, lo so, lei sicuramente si è sempre messo in prima linea. Grazie, grazie. E' eh, stato come è noi, no. un po' fuori dal collo, no? Lei, eh, certo sì, bella, bella, è, è stata volte. una bella idea del nostro registratanza questa, diciamo, questo titolo a questa tasmissione c'è sempre necessità di una voce o oh no oh, Vincenzo assolutamente che sì. sei una persona che ha lavorato in tanti ambienti giornalisti che sia difforme a quella che è la voce che normalmente viene incanalata ci questo sono tante realtà Elisabetta certo. certo, tante realtà certo. che aspettano veramente di ripartire, tante realtà veramente una ripartenza seria e quindi noi abbiamo il dovere di eh, fare la nostra parte noi cercheremo di farlo attraverso questo nostro format, attraverso le nostre telecamere, attraverso i nostri microfoni e attraverso i nostri ospiti che ogni volta ci porteranno la loro testimonianza di quanto sia bello e difficile il nostro territorio, poi la bellezza è anche questo, no Vincenzo? è qualcosa che ha tante sfaccettature, forse anche tu citavi il luogo fisico dove ci troviamo, è bello passare a volte vedere tanti ragazzini magari eh, con la maglietta, con, magari anche qualche volta con la maglietta non so Certo ne abbiamo polo. regalati un bel po' <ride> infatti quindi ti, ti si apre il cuore perché vedi che comunque lo sport è sempre a comunanza eh, Vincenzo tu che cosa ne pensi noi come possiamo aiutare eh, dal punto di vista anche giornalistico eh, queste realtà sociali, culturali tu che hai fatto tanto per il territorio come possiamo continuare al di là di quello che è il lavoro che noi facciamo, in questo, che stiamo provando a fare in questo momento perché eh, chiaramente siamo all'inizio e la strada è in salita ma noi non, non, ma non diciamo siamo che che nostri, ha fatto. Ma diciamo che i nostri ospiti hanno utilizzato parole come coraggio, sinergia, certo. uh, umiltà, sogno. serietà, sogno uh, ed è, sono elementi che vanno mescolati, vanno miscelati insieme, perché ecco qui abbiamo un rappresentante delle istituzioni, però spesse volte noi abbiamo anche un, uh, facciamo un grande errore che per noi le istituzioni sono solo quelle politiche, le istituzioni invece devono essere intese in tutte le loro forme, quindi l'istituzione scolastica, l'istituzione uh, religiosa, l'istituzione sociale e, e tante altre e tutte insieme, tutte insieme perché il buono c'è, lo, rip lo ripeto, c'è il buono da soli non si va da nessuna parte. e da soli non si va da nessuna parte, come dice l'assessore. Quindi se c'è questo buono e vogliamo ripartire da questo buono, che forse lo sport non risolve il problema della strada bloccata, del vigile che manca, di tanti altri problemi che ci attanagliano, però vedi, è una speranza, è un futuro diverso, e cioè, allora da questo possiamo uh, ripartire, da Barra, Ponticelli, San Giovanni e fare in modo che queste anche in futuro, ora che ci sarà la nuova amministrazione, non siano più periferie, ma siano parti della città. E allora partire da qui e arrivare al centro della città deve essere anche l'obiettivo di questo nostro format. Infatti in maniera semplice, in maniera uh, serena, dando voce appunto a chi quella voce spesso non, non ce l'ha. Anche perché comunque, come dicevamo all'inizio, non è facile fare giornalismo sul nostro territorio. Assolutamente. Perché c'è sempre quell'attenzione per la notizia cattiva. Non c'è mai attenzione, per esempio, io credo che, um, Emanuele permettimi di chiederti questo, eh, tu hai avuto eh, riferimenti su qualche giornale locale, su qualche giornale nazionale, di quello che è stata la tua esperienza sportiva? Sì, sì, fortunatamente... È una voce ehm, che è stata messa in risalto? È, è una voce che è stata messa molto molto in risalto, Bene, è e quindi questo mi, fa, questo mi fa piacere, perché è giusto... Uh, mettere al centro barra anche per, per le cose positive. positive e vederla troppo spesso al centro solo per, per le cose negative è una cosa che, che da barrese mi, mi dispiace, mi, mi infastidisce, mi stringe, e, mi stringe il cuore e vederla messa al centro uh, in maniera positiva sotto il mio nome è una cosa che, che mi ha fatto emozionare e che veramente mi, mi rende orgoglioso di aver portato il quartiere di Bari in alto certo, Siamo molto contenti di aver Penso Fatti anche per te Mario... di salutare la mamma ah, qui, Emanuele, la di Emanuele... sta dietro la qui. lei quindi... Questo fastidio alla rete. la rete. Una mamma piena di energie, complimenti Bravo. Emanuele, veramente Grazie. una famiglia, una famiglia piena di energie, Grazie. veramente. Grazie. Complimenti. Mario, tu senti il ruolo che avete voi come gruppo, cioè, nel senso che la Barrese oggi rappresenta una realtà non solo sportiva come dicevamo prima, ma anche di carattere io uso un termine mio professionale che è antropologico e comunque richiama un po' tanti aspetti come giustamente faceva sottolinea, cioè sottolineava lui la stampa dà rilievo a quello che voi avete, fatto. Cioè, voi avete comunque uno spazio anche giornalistico diciamo che il calcio è molto seguito soprattutto nell'ambito sportivo giornalistico eh, noi come squadra di eccellenza abbiamo i nostri i nostri, i nostri sì, 23 anni, 23 anni. Ah, anche io, e, e il nostro, uno dei nostri obiettivi era, è anche quello di portare il nome di Barra fuori da Napoli. Calcolate che se la Barrese vincesse le prossime tre partite, l'anno prossimo potrebbe giocare. Con giocare. Campania Ponticelli, no, no, no, Campania Ponticelli resta in Eccellenza e la Barrese potrebbe giocare tipo Barrese Latina, Barrese, l'anno scorso addirittura Barrese Palermo poteva giocare Barrese. Cioè, quindi si esce dal, dal quartiere che sia a barra e si inizia ad andare in altre regioni. Penso che è un qualcosa di straordinario, un qualcosa di bello. Noi siamo qua, ci proviamo. Io la domanda di prima su Ema, che su Girato Emanuele, io penso che attualmente a Barra è come se ci fosse una, una pentola sopra, no? un coperchio sopra. E, e se io la domenica oppure durante la settimana riesco a, come la prendo la pressione, ogni tanto a fare uscire un po' di fumo per me già è una piccola vittoria. Uh, I cittadini baresi già che la domenica possono vedere per due ore, tre ore pensare spenserati sul campo a pensare alla partita e non ai problemi che ci sono nella vita, eh? attenzione non è che mo a barra ci sono solo i problemi, attenzione, non voglio nemmeno far passare però per quelle due o tre ore una persona sia spensierata sul campo e non solo Pasquale eh, come Enzo, amanti della Festa dei Gigli, no? l'abbiamo fatta insieme, eh, non, ci so, non ci sono solo quei due giorni all'anno, la Festa dei Gigli, due giorni, dietro. Più no, invece no, già che durante l'anno possiamo accompagnare tutte le persone di Barra a seguire la Barresa in casa e fuori casa, perché voglio dire che oltre in casa, ma anche fuori casa, grazie a Patrizio, ad Antonio ai pieventi in generale eh, la Barese è sempre in diretta, la partita è sempre trasmessa sì, in, sì. in diretta sulle nostre pagine ufficiali quindi qualsiasi sia la partita in qualsiasi posto te le, te è stato importante. No, importantissimo da noi siamo si andati si sui vedevano. campi difficilissimi Patrizio era lì prima della squadra a montare già tutto perché, a garantire sì, perché, il servizio pubblico sì, perché modo, e, e, e mi, dice, mi dicevano poi loro dopo dalla regia che a vedere la partita erano 400 500, significa che le persone si stanno, stanno seguendo e se c'è un seguito, poi durante la settimana, addirittura con le visualizzazioni arriviamo a 5.000-6.000. Andremo anche a Tokyo a seguire, ma io me lo auguro. Infatti, l'obiettivo è quello la borsa pesante, Patrizia. L'obiettivo è quello: sono arrivato ho fatto subito complimenti <ride> perché poi è un qualcosa di straordinario, no? a arrivare all'apice. Poi, sì. naturalmente, uno da adesso cerca sempre di andare oltre lo Il mio sogno Cinema maestoso, presentazione della barrese nel cinema maestoso. Eh, eh vabbè, questo, questo sarebbe qualcosa di bello. Oppure ma... il super cinema che è 30 anni pure lì a San Giovanni anche è, diciamo, stiamo aspettando. E Emanuele che nuota nel palazzetto eh, sul esatto. palazzetto. Il palazzetto pal esatto. <ride> e noi ci prendiamo. Emanuele, eh, noi... <ride> allora faccio Manuele sa bene, il giorno dopo la vittoria è sempre quello più sì. brutto, cioè nel senso tu dici ah, beh, è finito. Ah. Noi, noi per esempio lui. lui Viareggia singolarmente, noi abbiamo tutto un gruppo che comunque gioca insieme. E quando io ricordo, fortunatamente non è il primo campionato, no? quando ricordo che ho vinto un altro campionato, ricordo che sotto la doccia tutti contenti poi finiva diciamo. Tutto a posto. E quindi ti devi preparare già il giorno dopo, sì. devi avere la forza già il giorno dopo di programmare un'altra stagione. Sì. Perché poi i ragazzi. Quelle è mentalità vincente. Eh, quelle... Sì, perché poi i ragazzi vanno via, cambiano, vengono nuovi e quindi devi già improntare esempio prima della maglietta devi improntare già ai nuovi la mentalità vincente che non è sempre semplice a volte pure noi dirigenti ci sono periodi e comunque siamo, comunque tutti lavoriamo qua quindi presi dal lavoro presi dalla famiglia però noi dal giorno dopo la vittoria che è quello più brutto poi magari c'è la cena sì però finisce là e pensiamo già alla prossima stagione per vincerlo un altro e questo ti porta sempre a fare bene infatti io ho detto sempre al presidente il presidente dice tu sei come parte di famiglia se lui sa bene che io devo essere sempre sul pezzo devo essere sempre messo in discussione non devo mai adagiare perché se... appena penso va bene, se... non faccio bene quindi io sono qua, sono un addetto ai lavori, io lo dico sempre: sono un addetto ai lavori, lavoro per la Barrese e devo fare il bene della Barrese. Qualora poi domani mattina posso fare degli errori sicuramente e non faccio più il bene della Barrese, il presidente è libero. Naturalmente, visto che è un imprenditore e ha investito fortemente, credetemi, fortemente sulla Barrese e sul popolo Barrese, e tra l'altro lui è di San Giorgio, quindi ha avuto anche delle, delle proposte di portare a San Giorgio, di uscire ad andare ad Ercolano perché serie, persone serie come Finizio difficilmente le ho trovate, io nel calcio e ci sono nel calcio da tanti anni e non ha mai. ha preferito continuare il progetto sì, a banco. Eh. No. <ride> no. per, per chiudere diciamo, vogliamo augurarvi che questa mentalità vincente vi accompagni in ogni esperienza dei vostri campi Tena, eh, la, se la piscina. Fare, se <ride> certo, come medaglia come medaglia proprio tutto, <ride> tutto insomma quindi, prima di quindi leader, si è par. Posso... a par al discorso la pratica prima diceva che io è vero giocinariamente ma lui ha parlato di squadra no? magari io in acqua gioco da solo però anche io ho una squadra che ehm, a differenza del calcio lavora lavora Ah, dietro le quinte lavora al mio fianco e mh, che io senza, senza la mia squadra, senza i miei punti di cardine, senza i miei allenatori mh, non, non, non sarei mai arrivato dove sono adesso. E anche, anche io da, da nuotatore comunque quando, quando vinco una gara no? devo avere quella, quella forza e quella capacità di, di smorzare qualche volta eh, l'eccessivo entusiasmo, l'eccessiva euforia che poi, ehm, per poi eh, pensare al, già al prossimo obiettivo dal giorno dopo e non è sempre facile in ambienti del genere. Quante di fatto oggi? Eh, i tre perché ho fatto il doppio. Mucetto, tu quante ore di vasca hai fatto oggi? <ride> lasciamo, stare, lasciamo sì. parlare a chi le asche le sa fare <ride> manuele una domanda dopo tokyo tu che io spero che tu ci possa sì, arrivare sì. Nel... e spero che tu puoi vincere di tutto sì. dopo quello che cosa fai il giorno dopo pensi già al prossimo dopo tokyo ti do la verità per come sono fatto io caratterialmente e per la determinazione che a... no additamente a detta degli altri ho oh. um sarei capace anche già di, di pensare ai prossimi obiettivi, ovviamente mh, dopo un evento così importante eh beh, che certo comunque si richiede un, uno sforzo fisico e mentale ehm, elevato, giustamente ci saranno quei quei due o tre giorni di, di relax insomma, ma poi come tu ben sai come, come, come tu ben sai poi bisogna pensare subito ehm, agli obiettivi futuri no? perché il lavoro da fare per, per crescere sia come persone che come atleti è, è sempre tanto e il tempo non sempre gioca a tuo favore insomma. questo è un, è un discorso da uno, da uno che fa la gara no? sì. anche se giustamente Emanuele diceva io ho tutto lo staff dietro, tutto il mio gruppo io faccio parte non della gara, faccio parte del gruppo, del no? Gruppo. Delle, sì. che... mi Mentre i giocatore... eh, cioè, sì. giocatori vincono, due o tre giorni di riposo, lo pare. noi dirigenti. Sì, di no, noi dirigenti vinciamo, ma il giorno dopo vinciamo dobbiamo già bene. programmare già, in modo bene. che Emanuele faccia esempio, nei due o tre, tre giorni dopo trovi tutto pronto per alle. Per vincere situazione. di questo è un lavoro che giustamente con sinergia facciamo noi società con i giocatori e quant'altro. Quindi, questo solo. Mi... Una bomba di mercato ce dato? No, mercato dato? No, il mercato apre il primo luglio. Okay. Eh, noi, una bomba. Fare. Noi da adesso dobbiamo fare queste tre partite. Speriamo che ne facciamo tre. Dobbiamo fare questi playoff. Si dice: non c'è due senza tre. Speriamo che dobbiamo fare questi playoff. Speriamo che ce li fanno fare quanto prima, perché visto che c'è un ricorso, quindi stiamo aspettando gli tu ultimi giorni mi speriamo di ben Carola, mi poi se andremo sì, in serie D verrà fatto un mercato se andremo sì. in eccellenza sì. verrà sì, fatto. È giusto, eh. un, è giusto poi programmare adesso è, è presto perché non sappiamo ancora che cosa ci aspetta un Sai che a settembre sullo stesso campo non possiamo festeggiare due eventi? E non voglio dire altro. Per stare avanzino. Quindi per noi no, se vinciamo, non c'è da festeggiare perché sembra strano. Il ritiro di Serie D parte il 15 luglio. Quindi ecco, finiamo a luglio, 15 giorni sì, si riparte. Va bene. prima che Parliamo di squadra? voglio ringraziare la squadra che si trova qui a me Ecco, no adesso Siamo non certo senza di loro non ci sarebbe questa realtà è giusto è giusto, è giusto. grazie a tutti voi Patrizio Danza il nostro operatore Nicola Terracciano il capore dottore il nostro la produzione Antonio Scala la, la produzione di Concetta Danza e ringraziamo Mario grazie a voi e grazie, grazie tanto Mario. per le maglie Mario e Enzo allora io prendo quella rosso-blu la, <ride> la, la, la, la discutiamo dopo allora, allora, gliela passiamo sì, sì, dai, sì, la facciamo sì, sì, sì. rivedere è stato veramente un pensiero gentilissimo da parte tua e la terremo come buona auspicio di speriamo che sì. e questa la diamo a Enzo invece la sì, eh, sua vale, diamo una personalizzata oh, grazie, sì, grazie. Sì. grazie onorato onorato veramente diciamo che mi porta fortuna per un'altra situazione ecco facciamo tanti in bocca al lupo, bocca al lupo. Sì, io mi porto la medaglia di facciamo eh, eh, eh. che scegli sempre la parte più semplice insomma il anche il papà si aggiunge il papà quindi abbiamo due <ride> spettatori d'eccellenza in questo momento con noi qui Figi. ho portato i manager <ride> vabbè anche giusto che i riguardino il loro campione lo tengono d'occhio Emanuele noi ti ringraziamo grazie a voi. Eh, siamo molto fieri di te siamo i tuoi, i tuoi primi tifosi dopo la tua mamma e il tuo papà Grazie. e quando vorrai venirci a trovare le nostre telecamere per te sono sempre accese. E grazie mille, in bocca al lupo per tutto lupo. e mh, divertiti e goditi quella che è la tua grande passione e quello che è il tuo grande. Passione. Grazie, grazie mille. Grazie a te. Mario Mario. Sì, probabile. <ride> <ride> allora, noi speriamo che questo ricorso termini al più Quando presto prima. perché vogliamo correre a guardarvi, perché noi siamo aspettati di tutto. Come, come che è... Va bene, li cambieranno sicuramente. Nostri, Siamo Sper, spero, spero che faremo, come ho detto prima perfetto, Enzo, ho detto perfetto, spero in che in faremo in una festa con non... le telecamere. Esatto, eh, esatto, esatto, magari in piazza, vediamo un attimo. esatto eh che siamo una regione bianca così eliminiamo eh, questa problema di assembramenti e quant'altro. di mascheri Va bene. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie, grazie a essere intervenuto. Per l'attenzione che lei ci dà a la dare la passione. sua voce fuori dal cuore Grazie. Vincenzo, attesa a te saluto. Grazie a tutti, l'abbiamo già detto, ci vediamo la prossima puntata, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito questa sera, per noi è stato emozionante doppiamente, sia perché era il nostro primo incontro e poi perché appunto, avevamo queste eccellenze tra di noi che ringraziamo nuovamente e ai quali facciamo nuovamente in bocca al lupo per i loro obiettivi. Buonasera, Buonasera a tutti.